Ciao. Allora, oggi voglio andare a creare qualcosa, ma è tutto un crescendo perché non ho ancora la minima idea di cosa fare, ho tirato solo fuori alcune cosine per Halloween, volevo fare qualcosa per Halloween, spero che l'inquadratura sia migliore delle solite, perché volevo usare questa, faccio vedere, questa casetta a zucca, grazie per aver messo a fuoco, che è deliziosa e avevo preso su Wish a... 2 euro compresa spedizione quindi un euro più un euro spedizione e questa streghetta un po strabica sempre pesa su wish stesso prezzo però non so bene come usarli e quindi ho detto ma proviamo a fare qualcosa e pensavo di metterli per halloween in una di queste jar che sono quelle che ho finito della yankee candle e pensavo di fare qualcosa del genere. Però, cosa furba che dovrei fare. Sì, ci stanno, ok. Allora, è tutto un crescendo. Dunque, ho tirato fuori un po' delle mie cosine. Ho attaccato la pistola per la da caldo, perché questa sicuramente serve. E vediamo un po'. Allora, <coughs> pensavo di metterci un po' di sfondo. E lo sfondo, usiamo questo, che dite? Questo ho sempre preso su Wiss è tipo muschio vediamo più o meno così ok allora però questa meravigliosa quantità dobbiamo attaccarla un pochino con la colla perché sennò col cavolo che ci sta e speriamo che ci sia la colla sì la colla c'è ma se mettersi la ricarica è più bello allora comunque iniziamo a metterlo e lo spargiamo un pochino così non ci interessa che stia fermissimo ma che stia sul fondo allora intanto ci mettiamo la cartuccia perché senza fa un po' fatica poi la casetta così la colla a caldo più che altro mi serve perché una volta decisa la casetta devo metterci la streghetta che non starà in piedi neanche a pagarla. ecco esatto ma più o meno ci sta sapete che forse una volta messo un po' più muschio russiamo, russiamo. cosa c'ho oggi? riusciamo a fare senza colla a caldo? proviamo voglio provare certo che si muove un po' eh? con la colla mi piace di più a me Ok, in modo che stia appena un pochino fermo, poi no, ce la mettiamo. Ok. E adesso il più sarà disposti sarà la streghetta. Così? che dite mm? oddio è un po è un po' sdraiata aspettate che ecco ok allora direi che più o meno ci siamo ok più o meno è ferma tanto poi andiamo a chiudere non ho provato ma spero che si chiuda sì, si chiude, perfetto. Eh, però ci volevo aggiungere qualcosa, non solo così. Oddio, c'è un segno di colla proprio qui. Bene, riuscirò a rimuoverlo in qualche modo. Sì, ce la faccio, ce la faccio. Ecco fatto. Oh, per fortuna. E adesso ci volevo mettere qualcos'altro, quindi vediamo un po'. inquadrature perché secondo me vedete meglio devo solo ricordarmi di non lavorare con la sinistra perché sennò vi copro tutto ma lavoreremo anche su questo ecco magari se la colla non si attacca al muschio oh, che bei pocci che faccio solo io posso farli ma volevo fare un'altra cosa anche perché qui c'è un buchetto libero e io ho questi cosini meravigliosi piccolissimi che volevo provare se ci stanno Ad esempio se questi bestiolini, eh? che dite? <ride> Però magari dovrei provare a fermarli, quindi, mm, pinzette? lavoro certosino ok un po puntino di colla ok e adesso lo andiamo a posizionare qui come apro le pinzette adesso ok un altro Punto. Sì, datemi la colla a caldo e vi smonterò il mondo, qualcosa del genere. E lo mettiamo qui più visibile. Ok. li togliamo subito perché se no non so quando mai riuscirò a toglierli ok che dite ne mettiamo un altro però davanti alla porta aspettate che prima di darci il punto lo provo perché io lo metterei qui però poi copre tutta la porta no no no no è bellissimo è bellissimo punto di colla e ci sta benissimo sta proprio bene sono delle pietre con gli occhietti allora iniziamo a rimuovere un po' di fili, poi pulisco le pinzette, e questo qui lo sposto un po' in giù, no, è bellissima. sembra una cavolata ma invece è bellissima dunque tenendola così guardate che bella adesso andiamo avanti è tutta un'invenzione che sto facendo sul momento ma volevo provare a decorare il tappo che poi andrà qui no andrà chiusa così e se io ci mettessi qualcuno di questi che dite? me la sto proprio inventando sul momento e eh, quindi c'è cioè, potrebbe essere una qualunque cosa tipo così proviamo Perché non uso le pinzette che ce le ho? Uso la colla a caldo e non mai l'attac o altre cose perché nel caso che io in futuro voglia staccarle, con la colla a caldo si staccano, mentre con cianacrilato o altre colle non si staccheranno mai. Così? Che dite? tutto una eh, fantasia in crescendo ok allora se ho finito con la colla caldo vorrei fare un'altra cosa che mi è venuta in mente poi devo guardare se ce l'ho ovviamente eccomi qui allora dunque quello che volevo fare era cercare un nastrino nel mio contenitore dei nastrini che stesse bene con i temi di halloween quindi eh, arancio Sto cercando, ma non c'è neanche un arancio. No, questo non è arancio. Uff, aspettate. Proviamo a vedere se c'è qualche colore. Lo sono, sono fuori camera, ma sto cercando un colore, non mi sembra il caso, che possa andare bene per Halloween. Allora, dico subito che l'arancio non ce l'abbiamo. Il nero, sinceramente, a me non piace più di tanto. C'è un nastrino nero da mettere intorno. E poi magari faccio il fiocchetto laterale nero non mi ispira ci fosse un altro colore ma okay. che dovremmo fare due giri così in modo che vada dietro avanti dobbiamo tenere davanti con lui che guarda pensavate che mettere un nastrino fosse una cosa semplice ecco non è così ok in questo modo quindi adesso andiamo potevate avvisarmi che c'era la colla che stava fermando tutto qui sul lato ora mi scotterò e poi teniamo presente che questo è il davanti andiamo a fare un giro e questo è il secondo e vediamo dove finisce, perché se finisce sul lato, bene, perfetto. E quindi lo possiamo fermare sul lato. Se invece finiva davanti lo tagliavamo. Ora mi scotto. Scotta, scotta, scotta tanto, scotta tanto, scotta tanto, scotta tanto, scotta, scotta, scotta, scotta, scotta, scotta, scotta ma l'ho fermato. Ok. Ed eccola qua. Allora, questa è finita. E mi sembra carina, anche perché comunque sia sì, io mi piacciono le decorazioni, però pulendo a casa spolverando entra la polvere entra. io voglio le cose che si puliscano subito e questa mi sembra davvero carina metto sul mobile nel periodo di halloween e poi dopo ed è finito halloween la posso anche togliere oppure la posso staccare loro ed le cambiare ed le jar sono anche comode perché o le recupero dalle yankee oppure comunque c'è un marchio ma fateci caso anche nei vari negozi dove trovo la saponeria è un marchio che di candele fatte uguale stesse dimensioni delle yankee costano molto meno proprio molto meno, sui 4 euro a, a jar, e l'ho tutto profumare un sacco, e questa è per Halloween. Lo so, non è queste grandi decorazioni, ma mi è venuta in mente così, di farla, avevo delle cose, e le ho deciso di realizzarla con voi, quindi adesso fatemi sapere se vi piace, se è carina, poi nel periodo di Halloween comunque sì, ci sono sempre di questi prodottini in giro. Io li avevo trovati su Wish tempo fa, perché se farli adesso non arriveranno mai in tempo, ma le ho trovate tempo fa e costavano pochissimo, se no in giro davvero anche nei mercatini o oh, ci sono davvero queste cose carinissime. Ed è con questo è tutto. Non lo sono troppo carini. Fatemi sapere se vi piace questa piccola piccola idea, se avete avuto un pochino di compagnia. E come sempre mi raccomando di mettermi un like, iscrivervi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così vi avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima, ciao!